tutorial mostrerò come realizzare questa maxi sharp con tasche e cappuccio che io ho deciso di chiamare maxi sharp dark pink per poterla realizzare ho utilizzato il filato dell'adrian triambolina margarita che è questo gomitolone da 150 grammi che misura 270 metri e il colore che ho scelto io è questo sfumato del um, viola e del verde e anche un po del nero anche se è più un grigio scuro che un nero però diciamo che questi sono i colori base per poter realizzare questa maxi sciarpa io ho utilizzato due gomitoli lavorandoli con un cento e numero 6 mi raccomando se volete fare la vostra sciarpa più larga dovete acquistare tre gomitoli perché altrimenti con due soli gomitoli non riuscireste a fare anche poi le tasche e il cappello utilizzando solo due gomitoli quindi mi raccomando se volete farla più larga comunque acquistate tre gomitoli come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito al mio sito filati Elsa da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, ve ne voglio mostrare due che trovo perfetti per l'inverno e sono il classico grigio sfumato con il nero e invece questo è anche molto particolare perché è sfumato rosso, bordeaux e beige Sia beige chiaro che beige scuro Quindi veramente un colore molto particolare Adattissimo per l'inverno Adesso passiamo invece a come ho realizzato Questa maxi sciarpa con Non so perché mi viene maxi sola Maxi sciarpa con tasche Innanzitutto sono andata a creare appunto la sciarpa Che è lunga circa 153 cm E sono andata a ripetere quattro giri per avere il punto rilievo Non so se riuscite a vederlo Ma oltre ad avere queste sfumature dovute proprio al filato la sciarpa ha anche queste eh, piccole venature dovute proprio al punto che ho utilizzato e um, quindi sono quattro giri che vanno sempre ripetuti nel video tutorial naturalmente vi dico anche cosa dovete fare se la volete più larga una volta fatta la maxi, la maxi sciarpa si vanno a fare le tasche per fare le tasche ho utilizzato lo stesso motivo ma poi ho cambiato gli ultimi due giri in modo tale da creare un bordino un po' elasticizzato che mi permetta di mettere le mani in tasca ma senza che queste poi mi stringano troppo sul polso finite e ricucite anche le tasche sono andata a creare il cappello questo che vedete qui io ho deciso di fare un cappello molto stretto che mi va proprio aderentissimo perché eh, voglio evitare che al prima alla prima folata di vento il cappello venga giù per questo ho preferito farlo stretto per fare ciò sono andata a fare in questa maniera mi sono provata la maxi eh, sciarpa e ho messo i marcatori alla base del collo l'ho tolta e sono andata a misurare da ogni marcatore fino a giù per avere in, mo in modo tale per avere lo stesso centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte una volta fatto ciò ho lavorato quindi dal marcatore a questo per quanto riguarda il cappello e sono andata a fare tutti i giri di maglia alta per circa 27 eh, cm e poi sono andata a cucire in modo tale appunto da creare la forma del cappello il risultato mi soddisfa tantissimo perché è molto calda, è leggera um, è perfetta per poi essere indossata sopra dei cappotti o sopra dei giubbini che non abbiano il cappello quindi possiamo sfruttare questo e possiamo anche sfruttarlo in quelle eh, cappotti o in quelle eh, giacche che hanno quelle che io definisco le finte tasche perché eh, in realtà sembra che ci sono ma non ci sono e quindi possiamo usufruire delle tasche del nostro maxi, maxi Sharpa. Detto ciò, spero che anche questa creazione è molto semplice vi piace e che desiate realizzarla. Se è così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare Sfero oppure come sempre potete anche taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maxi sharpone, io ho deciso di utilizzare il filato dell'adrian wool di linea margherita il colore che ho scelto è questo bellissimo colore sfumato molto scuro che però eh, è al tempo stesso anche molto brillante, cioè mi piace proprio come colorazione, e ha questo colore che va con un viola un porpora, ha questo colore molto scuro che sembra quasi nero detto ciò, lavorerò con l'uncinetto numero 6 e ho montato 23 catenelle mi raccomando, se volete che il maxi la stia più larga la mia versione slim eh, quindi voi potete farla anche più larga eh, dovete tenere presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4 a cui poi dovete aggiungere 3 catenelle finali in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine quindi nel mio caso 23 catenelle detto ciò possiamo iniziare a fare il nostro giro base come giro base è il giro che non si ripete andiamo a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta salto la prima delle mie 23 catenelle entro nella seconda e vado a fare una maglia alta continuo tutto il giro base andando a fare una maglia alta in ogni catenella in questa maniera continuerò a lavorare così quindi per tutto il giro base alla fine mi ritroverò nel mio caso 23 maglie alte se voi avete aggiunto le catenelle ritroverete il numero di maglie alte uguale alle catenelle iniziali una volta finito il giro base vi farò vedere come continuare ho terminato il mio giro base giro la lavorazione e vado a fare il mio primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva scusate mi tiro un po' il filo una maglia alta nella maglia alta successiva per un totale quindi di tre maglie alte vado nella quarta e vado a fare una maglia alta rilievo sul davanti quindi entro prendo il filo entro tra la terza e la quarta maglia alta esco tra la quarta e la quinta maglia alta prendo il filo ed esco e vado a fare una maglia alta in questa maniera e ricomincio da capo vado a fare tre maglie alte una in ogni maglia alta quindi una due e tre adesso devo fare la maglia alte rilievo quindi prendo il filo entro tra la terza e la quarta maglia esco tra la quarta e la quinta prendo il filo e vado a fare una maglia alte rilievo di nuovo 3 maglie alte una vado sulla successiva 2 successiva 3 e di nuovo maglia alte rilievo quindi prendo il filo entro tra la terza e la quarta maglia alta esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta 3 maglie alte una vado nella maglia alta successiva 2 maglia alta successiva 3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 Termino il primo giro andando a fare una maglia alta sopra le ultime tre maglie alte quindi una Successiva due Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta Ho terminato così il mio primo giro Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una Maglia alta sopra la maglia alta successiva per un totale quindi di tre maglie alte. Prendo il filo adesso la maglia alta e rilievo. Però dobbiamo farla sul dietro, quindi non entro dal davanti, ma entro dietro. Vedete, questo è il davanti, invece entro dietro e dentro sempre tra la terza e la quarta maglia alta. Esco tra la quarta e la quinta maglia alta. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro di nuovo 3 maglie alte normali una in ogni maglia alta quindi una successiva 2 successiva 3 e di nuovo devo andare a fare la maglia alta e rilievo però sul dietro quindi prendo il filo da dietro entro tra la terza e la quarta maglia alta esco tra la quarta e la quinta prendo il filo e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro ancora 3 maglie alte una successiva 2 Successiva 3 maglie alte rilievo sul dietro, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta rilievo dietro. Ancora 3 maglie alte, una, due e tre. E di nuovo. Ops, scusatemi entro tra la terza e la quarta maglia alta da dietro esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta ancora tre maglie alte una due e tre un'ultima volta prendo il filo entro tra la terza e la quarta dietro esco tra la quarta e la quinta sempre da dietro e faccio una maglia alta Termino il secondo giro andando a fare le mie ultime tre maglie alte quindi una due Entro nella terza catenella che voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta Ho terminato così anche il mio secondo giro E vado a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Vado tra la seconda, devo fare la maglia alta rilievo, però questa volta tra la prima devo andare sopra la seconda maglia alta, quindi entro tra la prima e la seconda maglia alta, esco sul davanti tra la seconda e la terza, prendo il filo e vado a fare una maglia alta. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi prima maglia alta, una maglia alta dove ho la maglia alta rilievo, però la vado a fare normale, terza maglia alta. E di nuovo andiamo a fare la maglia alta rilievo quindi entro questa volta tra sempre la diciamola sempre la quarta la terza e la quarta perché ho fatto le mie tre maglie alte quindi tra la terza e la quarta maglia esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta rilievo sul davanti una maglia alta sopra le successive tre maglie alte quindi una 2 e 3 e di nuovo maglia alte rilievo sul davanti quindi entro tra la terza e la quarta maglia esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti ancora 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta 1 2 e 3 e di nuovo prendo il filo, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta. E ancora 3 maglie alte: una, due e tre. Prendo il filo, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e faccio una maglia alta. E ancora 3 maglie alte: una. 2 e 3 prendo il filo entro tra la terza e la quarta esco tra la quarta e la quinta che sarebbe l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta rilievo sul davanti termino la lavorazione andando a fare una maglia alta nella terza catenella ho terminato così anche il mio terzo giro mi giro con la lavorazione vado a fare il mio quarto e ultimo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta ora le maglie alte vanno fatti rilievo però sul dietro quindi entro tra la prima e la seconda esco tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro ancora 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una successiva 2 Successiva 3 maglia alta rilevo sul dietro, quindi entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta. E di nuovo 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre.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 2 3 prendo il filo entro da dietro tra la terza e la quarta esco tra la quarta e l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta rilievo sul dietro termino andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta entrando nella terza catenella Ho terminato così anche il quarto e ultimo giro e questa è la lavorazione che ne viene fuori non si vede benissimo però abbiamo queste maglie alte in rilievo qui e qui forse così si vede meglio ecco vedete abbiamo delle maglie alte dalla telecamera non si vede bene ma vi posso assicurare che come punto è veramente sfizioso e adesso si ricomincia dal primo quindi vi faccio rivedere come fare il primo e andiamo sempre a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una, maglia alta vado una maglia alta, successiva, un'altra maglia alta per un totale quindi di tre maglie alte e poi entro tra la terza e la quarta maglia alta. Esco tra la quarta e la quinta, sul davanti, e vado a fare una maglia in rilievo sul davanti, e di nuovo, poi, 3 maglie alte, una: due, e tre, e si entra di nuovo facendo la maglia alta, rilievo sul davanti. Quindi questi sono i quattro giri che vanno sempre ripetuti, io vi dirò quante volte ho ripetuto, cioè quanto mi è venuto a lunga lo sciarpone, non quante volte ho ripetuto il motivo, ma quanto mi è venuto a lunga lo sciarpone e poi andremo a realizzare anche le tasche allora io ho terminato la mia sciarpa l'ho fatta lunga 153 cm e per terminarla l'ho rifatto il giro base vi ricordate che per noi per iniziare abbiamo fatto un giro di maglia alta che è il nostro giro base quindi quando sono arrivata a 153 cm ho fatto un giro base per chiudere la mia lavorazione a questo punto sono andata a realizzare la mia prima tasca ho montato sempre lo stesso numero di catenelle perché vedete sarà cucita per tutta la lunghezza e ho lavorato lo stesso punto però ho fatto anche un bordino per lavorare lo stesso punto ho fatto sempre il giro base ho ripetuto i quattro giri per due volte quindi il motivo l'ho ripetuto per due volte e poi sono andata a fare gli ultimi due i primi due giri del mio quarto motivo ma del mio terzo motivo scusatemi ma gli ultimi due giri li ho modificati per creare appunto questo bordino un po elasticizzato e ora vi faccio vedere bene bene come come potete vedere qui ho la seconda tasca ripeto ho montato le mie 23 maglie alte quindi le mie 23 catenelle ho fatto le 23 maglie alte sono andata a ripetere interamente i due motivi il terzo motivo ho ripetuto soltanto i primi due giri e adesso vado a fare gli ultimi due giri con un punto sempre di maglie alte rilevo sul davanti e sul dietro per poter avere eh, una, eh, diciamo un bordino elasticizzato e si va a lavorare in questa maniera andiamo a fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entro tra la prima e la seconda maglia alta sul davanti esco tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti prendo il filo questa volta entro dal dietro tra la seconda e la terza maglia alta esco tra la terza e la quarta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro e continuo così per tutto il giro alternando una maglia alta e rilievo sul davanti e una maglia alta e rilievo sul dietro. Quindi prendo il filo, vado sul davanti, entro tra la terza e la quarta maglia, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Ops, scusatemi. Prendo il filo, entro tra la quarta e la quinta sul dietro, esco tra la quinta e la sesta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. Ancora prendo il filo, entro tra la, seconda, tra, la, tra la quinta e la sesta, esco tra la sesta e la settima e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Prendo il filo, da dietro, entro tra la sesta e la settima, esco tra la settima e l'ottava e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro quindi Alterno una maglia alta rilievo sul davanti, una maglia alto rilievo sul dietro e continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come andare a fare. Poi, il secondo e ultimo giro, sto per terminare il giro, ho fatto la maglia, ultima maglia alta in rilievo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta normale mi giro con la lavorazione vado a fare il secondo e ultimo giro e vado a lavorare le maglie così come si presentano quindi andiamo a fare 3 maglie alte te scusatemi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta o una maglia alta rilievo sul dietro e quindi vado a fare una maglia alta rilievo sul dietro quindi entro, tra, entro da dietro tra la seconda e la terza maglia esco tra la terza e la quarta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro prendo il filo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 ancora entro tra la quarta e la quinta sul davanti esco sempre sul davanti tra la quinta e la sesta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti e continuo così quindi seguo la lavorazione dove ho le maglie alte e rilievo dietro vado a fare la maglia alta e rilievo dietro dove ho la maglia alta sul davanti il rilievo sul davanti vado a fare la maglia alta e rilievo sul davanti Continuo così per tutto il giro, una volta terminato anche il giro staccherò il filo, staccatelo bello lungo perché vedete questa è l'altra tasca che ho fatto e l'ho staccato bello lungo perché andremo a cucire la tasca lungo tutta la nostra sciarpa, questa è la nostra sciarpa, questo è il bordo e noi la andremo a cucire per tutto il bordo. Una volta cucito questo vediamo se riesco a realizzare anche il cappello, in quel caso vi farò vedere come realizzarlo allora ho cucito le mie ehm, tasche ai bordi della mia maxi del mio maxi charpone e sono andata a creare il cappello che vi faccio vedere non l'ho ancora cucito quando lo cucirò piegherò in questa maniera e andrò a cucire da qui dall'esterno verso l'interno appunto per creare il mio cappello però vi voglio dire come sono andata a dividere la mia sciarpa allora io ho lasciato liberi dalla tasca dal fondo della tasca quindi dal fondo della sciarpa fino a dove ho fatto la lavorazione 52 centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato e sono quindi poi andata a creare all'interno dello spazio mettendo i marcatori vedete qui c'era il marcatore qui ce n'era un altro sono andata a lavorare per circa 44 centimetri e ho lavorato semplicemente dei giri di andata e ritorno di maglie alte Qui nella base sono andata a fare una maglia alta in ogni maglia alta orizzontale e uh, un, o sal, o facevo ogni due maglie alte orizzontale una maglia alta nel uh, foro che mi unisce le due maglie alte orizzontali. Quindi ripeto, sono andata a dividere in questa maniera. Per capire quanto mettere di spazio qui, misurate il vostro sciarpone e prendete la misura alla base del vostro collo del davanti. Quindi una volta fatto ciò mettete dei marcatori e poi andate a misurare in modo tale da essere sicuri di aver messo da questa parte e da quest'altra parte lo stesso numero di centimetri che vanno dall'esterno verso l'interno e poi lavorate quindi la parte centrale. Io ho lavorato per circa come vi ho detto 44 centimetri e ho fatto dei semplici giri di maglie alte e mi raccomando quando andate a lavorare qui se volete il cappello bello largo allora vi consiglio di fare una maglia alta in ogni maglia alta orizzontale e una maglia alta in ogni foro di unione delle due maglie alte orizzontali. Oppure fate come me: una maglia alta nella maglia alta orizzontale, un'altra maglia alta nella maglia alta orizzontale, una maglia alta nel foro di eh, Minisce, le due maglie alte successive orizzontali e sono andata a lavorare per circa, ve lo dico subito. 26 centimetri potete farlo anche più alto dipende un po da voi io non lo voglio altissimo e adesso quindi non mi rimane altro che cucire in questa maniera quindi piego questo uh, rettangolo che mi è venuto lo piego e vado a cucire qui una volta fatto ciò finalmente la nostra sciarpa con tasche e uh, cappello sarà terminata